Oggi andiamo a visitare Maddox Gallery, che è una galleria d'arte, è proprio nel cuore di Londra e quest'oggi c'è la mostra di Cartoon Villainy, realizzata da Jerk Fate, uno di quegli anonimi molto così Il concetto di, questo, di questa cosa che sta presentando Adesso sto passando in mezzo al mercato, buonissimo pesce Bismillah Oh bene, per fortuna qua in centro c'è il sole Fatti le mani, schiaccare le dita Considerando che questa qua è Oxford Street Che questo è un McDonald's Questo è Oxford Circus Questa è Maddox Street Allora questa deve essere Maddox Gallery Tranquilli, è ancora là All'interno della galleria ci sono tutti quanti i lavori di Jerkface Fatti in acrilico su canvas Iniziamo con Little Piggy Entriamo dentro Questa qua probabilmente è il mio preferito, Princeton's. Insomma vi ho parlato davvero critico, artistico. Ma che cazzo. E che sia chiaro, la donna, dopo me la sono finita tutta. Eh. Molto buona. Presa da questo fantastico posto che si chiama Donut Time. Ma ne parleremo in un altro episodio. Per oggi è tutto, da Oxford Circus, Londra. Ciao.